il termine fomo è un termine che sta per fear of missing out la paura di rimanere esclusi ed è una parola che andava di moda qualche anno fa prima di tutta questa confusione del lockdown andava di moda perché se ne parlava tanto, io personalmente sentivo che tante persone effettivamente venivano a citarmi questo termine, a volte lo dicevano più per voler mostrare di sapere una parola nuova, di quel senso agonistico del far vedere che io ne so una più di te. E eh, d'altro canto, però, in realtà, in tante occasioni non c'era poi questo spirito, più che altro c'era un parlare di questo fenomeno perché era un fenomeno in espansione, una cosa che prendeva una dimensione sempre maggiore e che coinvolgeva sempre più persone. Cioè, quello che succedeva, che era un fenomeno che ad oggi a ripensarlo a più di un anno dall'inizio del lockdown eh, fa un po' strano, forse, ma c'era questa corsa alla... e rincorsa all'ultima novità, l'ultimo evento, l'ultima serie tv, l'ultima hit musicale, eh, l'ultimo eh, partecipazione al, al social network, eh, a quello a qualunque cosa fosse, per la paura forse nata di poter rimanere esclusi dalla vita sociale. Cioè c'era l'idea che se non si fosse fatte le cose subito, alla fine si avrebbe avuto un contenuto in meno da poter offrire e condividere eh, a qualcun altro e quindi ci sarebbe potuto essere un problema, un problema che avrebbe portato a non poter far parte di una conversazione, dover avere paura degli spoiler che altri avrebbero potuto fare, non essere interessanti per i propri interlocutori e quindi questo poi prendeva delle dimensioni a volte veramente poco salutari. Cioè andare a vedersi tutte le serie tv che uscivano subito facendo binge watching di 10 eh, ore in un giorno, in due giorni, era un lavoro. Ma anche in altri ambiti, nel, sono su Twitch, eh, per esempio in questa, in questa diretta e per esempio nei videogame. Nei videogame ci sono alcuni giochi che durano 50 ore e c'erano, era abbastanza frequente, un sacco di persone che quelle 50 ore se le giocavano... In una settimana, in quasi un fine settimana per arrivare al fine del gioco e per poter quindi esprimere un giudizio appieno sul gioco senza qualcuno gli dicesse, eh, ma non l'hai finito, così per potersi sentire partecipi di, un di una condivisione, di un confronto, quasi come se fosse una necessità. Per socializzare ho bisogno di portare questo contenuto per sentirmi parte di qualcosa parte attiva di un'interazione di un dibattito a cui altrimenti non potrei, non potrei partecipare questo tra l'altro quindi diventava una, un problema una paura c'è il pericolo di rimanere escluso se non farò tutto questo che è un ragionamento che poi sottendeva una questione fondamentale cioè che socializzare la, la, il rapporto con la società il rispecchiamento che la società offre di noi nella possibilità di vederci in un certo modo a volte per molte persone per tante persone è estremamente importante quell'immagine sociale che ci restituisce un'idea di noi stessi di che diventa poi tanto più importante tanto più noi non abbiamo un'idea sufficientemente autonoma e... e impermeabile agli eventi di quello che noi consideriamo essere la nostra idea non riusciamo a essere sufficientemente autonomi ed è una vulnerabilità che abbiamo quasi tutti in modo più o meno netto fatto sta che quindi questo aspetto sociale poi finiva per essere un motivo, e finisce per essere motivo, di tante attività. C'è cioè anche cose come, che potrebbero non centrare niente, no? come il viaggiare e andare dall'altra parte del mondo, fare un'esperienza turistica in una meta esotica, dove eh, mi allontano dalle persone che fanno parte della mia rete sociale. Curioso come anche questo spesso e volentieri avesse un connotato sociale cioè come il andare dall'altra parte del mondo non fosse poi soltanto per aver fatto una mia esperienza ma per poterlo raccontare per poter essere quello che è andato dall'altra parte del mondo per poter essere quello che racconta di quello che ha visto che questo spesso poi si tramutava in tutta una serie di viaggi e di esperienze turistiche pilotate guidate no cioè vai a new york e non sali sull'Empire state building per vedere il paesaggio da lì che è bello, è piacevole, assolutamente, ma davvero quello descrive qualcosa dell'esperienza che tu vuoi fare? O ci vai perché è importante e non vuoi sentirti dire, eh, ma dovevi andarci, non puoi andare lì e non fare quella cosa. A me per esempio a Firenze è capitato di vedere un sacco di turisti, in uh, quel caso uh, spesso quel caso di quelli che ho visto ieri americani ma possono essere di tutte le nazionalità assolutamente che entravano agli uffizi facendosi la coda all'ultimo momento senza poi avere il tempo di vedere gli uffizi ma perché non potevano tornare a casa a dire di essere stati a firenze e di non essere entrate agli uffizi anche se poi lì non vedevano niente, ma è il andare in vacanza per poi avere qualcosa da dire, che in certi conti, con, con contesti sociali è un aspetto estremamente importante quello del poter avere un contenuto da condividere. È un qualcosa che noi forse a volte sottovalutiamo, ma il fatto di sapere di avere quella carta da potersi giocare, quella cosa da poter dire, a volte è una skill, un'abilità che certe persone tentano di utilizzare per evitare eh, le situazioni imbarazzanti quei silenzi in cui nessuno sa bene cosa dire e in cui un po si realizza e diventa palese l'elefante della stanza no? quella cosa che tutti vogliono evitare di notare ma che invece è centrale e cioè quanto gli argomenti di conversazione di socializzazione di interazione spesso siano anche quando sono interessanti coinvolgenti e partecipati spesso siano vacui sostituibili, secondari. Non c'è proprio bisogno di per forza parlare di una cosa o l'argomento che catalizza l'attenzione non è per forza davvero importante, però a volte può essere l'argomento su cui tutti si concentrano e su cui tutti spendono delle energie, a volte anche con coinvolgimento, con passione. È un qualcosa che nell'interazione sociale diventa quasi una cosa seria, diventa quasi una cosa fondamentale. E proprio questo questa sfumatura in cui l'interazione sociale perde di leggerezza e diventa un fatto serio, quella è la paura di rimanere esclusi. Quel meccanismo con cui non è più un momento ricreativo e leggero, ma diventa tutto terribilmente serio, diventa un lavoro, diventa un qualcosa per cui mi faccio delle sessioni di decine di ore di telefilm per far parte della conversazione in cui parliamo tutti assieme di cosa ha fatto Tizio e cosa ha fatto Caio. E così facendo, tra l'altro, spesso e volentieri quei contenuti anche che dovrebbero essere di intrattenimento, finisco per, per non goderli, perché alla fine li ho vissuti come un lavoro, non come una cosa che facevo quando avevo tempo, quando avevo voglia, con la piacevolezza di fare. Questo elemento, che era un qualcosa che stava prendendo delle dimensioni, delle proporzioni sempre maggiori, fino a febbraio 2020, visto che è lì che sono iniziate le prime zone rosse, le prime chiusure, i lockdown italiani fino ad allora questa cosa stava continuando ad aumentare poi quando si è passati alla chiusura in casa questo fenomeno è radicalmente cambiato cioè non è che è scomparso non è che la paura di rimanere esclusi si sia volatilizzata però si è drasticamente modificata perché quello che prima era un Competizione quasi sportiva nel chi ne sa di più, eh, quanto rapidamente, con quali modalità, con questo eh, a, con questo abbuffarsi di contenuti che però eh, era un qualcosa che era accessibile a tutti e che poi diventava anche un'arma e uno scudo con cui potersi difendere all'interno del rapporto con gli altri che nasceva sul contesto di lavoro, a scuola, in occasioni in cui tanto ci si vede e quindi lì mi farò forza e parteciperò, con il piacere anche di partecipare, ma. A me farò forza e mi sentirò capace e competente grazie a queste cose che so questa cosa come il lockdown è saltata completamente cioè quella che prima era una competizione con un certo grado di sportività è diventata invece si è tramutata in un qualche senso in una, in una, in una, come se fosse una guerra ingiusta come se fosse un procedimento in cui quello che ci si aspettava terribile potesse accadere immediatamente è accaduto il fatto di pa avere paura di rimanere esclusi è diventato la realtà essere forzatamente e meccanicamente esclusi dalle interazioni sociali non si poteva uscire di casa non si può uscire di casa non si può interagire liberamente come si vorrebbe un meccanismo che quindi fa sì che certe cose siano diventate poi tremendamente reali non solo più delle aspettative e è successa una cosa che poi succede spesso cioè quando accade davvero una cosa che temiamo quando si realizza generalmente succede che le cose che temiamo poi non accadono mai realmente come le avevamo immaginate quando ci immaginiamo che una cosa possa succedere ci immaginiamo tutta una serie di alternativi di di alternative di scenari di conseguenze che potrebbero accadere Mentre invece quando si realizzano davvero ci accorgiamo che le cose funzionano in modo diverso, ci accorgiamo che quello che sta succedendo, quello che è l'evento, segue poi delle direzioni, dei percorsi che sono molto più originali di quanto non avremmo pensato e così facendo quindi poi eh, si è andata a creare una situazione in cui non è che è diminuita la paura perché non c'era interazione sociale, ma anzi si è creata una situazione diversa. Cioè l'interazione sociale, ok, faceva paura a queste persone che poi contemporaneamente avevano paura di rimanerne escluse, ma sono persone anche che ponevano molta della propria attenzione, della propria motivazione, del proprio impegno nel riuscire a realizzarsi e a essere presenti all'interno di quell'interazione sociale. E quindi quando poi si sono trovati concretamente, meccanicamente esclusi, quello che è successo è che tante persone hanno visto crollare uno degli elementi centrali dei pilastri centrali della propria motivazione del proprio desiderio e senso legato all'impegnarsi a fare qualcosa e questo meccanismo ha creato tutta una serie di conseguenze cioè le reazioni più tipiche che notiamo che abbiamo notato in questo primo anno di pandemia effettivamente sono vissuti profondi di tristezza di alcune persone il fatto che le persone abbiano perso motivazione nel eh, essere attive partecipi a quello che succede il fatto che siano prive di interesse abbiamo sentito anche rispetto alle cose che prima gli piacevano eh, l'interesse rispetto a quelle cose sempre mancare sempre andare a calare il fatto che ci siano vissuti di rabbia e di gelosia nei confronti degli altri in cui non c'è più un eh, guardare quello che fanno gli altri nell'idea di farlo anch'io per partecipare in qualche modo a volte c'è quasi proprio una un ostilità Un'avversità verso chi sta facendo qualcosa nell'idea che eh, quell'altra persona, quindi nel fare quella cosa, stia riuscendo a essere una versione migliore di se stessa di quanto non stiamo riuscendo noi. C'è cioè questa competizione che poi scade e finisce per diventare spesso autocommiserazione. Quell'idea del tanto io dove vado, tanto io cosa faccio, tanto che senso ha fare le cose se non le vede nessuno. Cioè, è successo che all'interno della pandemia, all'interno del lockdown. Eh, quello che è successo è che tutte e gran parte delle strategie, strategie precedenti si sono dimostrate inefficaci. Strategie che si basavano su alcuni vincoli sociali, su alcune eh, convenzioni, quelli tendono a essere saltati nel momento in cui sono saltate le possibilità di interagire socialmente con gli altri. E per questo quindi quel tipo di cambiamento produce un confronto che spesso le persone fanno con gli altri, ma che è un confronto eh, non efficace e disfunzionale, perché porta poi alla fine a confrontare situazioni quasi come se una fosse migliore dell'altra, senza riuscire a percepire sufficientemente quanto invece le diverse strategie, diversi approcci, non siano uno migliore dell'altro, ma siano soltanto profondamente diversi, connaturati in situazioni diverse in cui ognuno quindi sta riuscendo a fare quello che può e quello che il contesto gli offre nel limite delle proprie capacità ma senza che questo significhi essere migliori o peggiori. Significa soltanto eventualmente avere una struttura che poi si è rivelata più adatta a questa situazione che è una situazione totalmente eccezionale. Cioè, nessuno si poteva aspettare che sarebbe successa una roba di questo tipo, una cosa in cui tutta l'umanità sarebbe trovata, eh, chi più chi meno, chiusi in casa senza la possibilità di uscire e di muoversi. Questa cosa era assolutamente imprevedibile. Ed è per questo che mi è piaciuta una riflessione che hanno fatto alcuni colleghi che suggerivano di passare dal FOMO, no? Fear of Missing Out, paura di rimanere esclusi, ah. a quella che invece eh, è, che in Italia poi... Eh, ricorda altro, che è lo, la YOMO, cioè la joy of missing out, cioè la gioia di rimanere esclusi, che è un termine che poi suona abbastanza equivocabile, perché può sembrare il iniziare a dirsi che è bello che siamo esclusi, che è bello che non c'è quella socialità e quella socializzazione, ma invece tendenzialmente non significa quello, cioè parlare di YOMO non significa quindi dire che Meno male che è successo di rimanere esclusi. Piuttosto significa trovare almeno un certo grado di gioia, di felicità, di desiderabilità all'interno della forzata esclusione. Cioè significa cercare di smettere effettivamente di perseguire quell'obiettivo di inclusione forzata e di confronto e di gestione della paura, dell'interazione della possibile esclusione, ma accettare eventualmente questo margine di esclusione e cercare di perseguire invece un certo grado di felicità, di gioia, di presenza tramite un meccanismo di accettazione di vissuto nel presente di quello che sta succedendo e di considerazione reale e realistica di quella che è la situazione che stiamo affrontando tutti in modo e con sfumature diverse. Fondamentalmente quindi cosa significa? Significa iniziare a dirsi per quanto possibile che anche se certe cose non stanno andando, non sono andate come avremmo pensato, come avremmo voluto, sia in confronto con gli altri che stanno facendo chissà che, sia in confronto con noi stessi che sentiamo che saremmo voluti essere a un punto diverso della nostra vita, va bene lo stesso. Cioè, se non sto conoscendo persone nuove, se non ho iniziato una nuova relazione di coppia o non ho chiuso quella passata, se non sto interagendo con i miei amici, non li sto frequentando, non mi sto facendo sentire loro non mi stanno cercando, va bene lo stesso, se non sto usando il mio tempo in modo costruttivo, non sto studiando, non sto facendo una seconda laurea, non sto facendo della formazione, non sto sviluppando delle abilità, non sto imparando a cucinare, non ho imparato a suonare uno strumento durante questo lockdown, va bene lo stesso. Come se non ho fatto quel ragionamento che spesso si dice no, cogliamo l'opportunità all'interno della crisi, se non ho approfittato di tutto questo tempo per rendere più intimi i legami e i rapporti che avevo con le persone con cui convivo, se non sono riuscito a fare quella cosa del apprezzare la gioia delle piccole cose, ma va bene lo stesso. Cioè, iniziamo a entrare nella logica che questo yomo, questa eh, felicità del rimanere esclusi, consiste fondamentalmente nel riconoscere il fatto che questa è una situazione eccezionale. E all'interno di una situazione eccezionale basta sopravvivere. È un obiettivo assolutamente lecito e accettabile il farsi bastare. Di sopravvivere a tutto questo di cercare di anche tirando un po i remi in barca se serve cercare di fare degli obiettivi minimi di perseguire degli obiettivi che siano al minimo del, del sufficiente cioè di stare sufficientemente in salute di avere un reddito minimo o di risparmiare rispetto alle spese precedenti di avere un benessere emotivo sufficiente per non cadere in crisi all'interno di una situazione che nessuno avrebbe mai pensato, nessuno ci ha mai preparato al, alla galera forzata, all'essere al, al rinchiusi dentro i propri domicili senza possibilità di eh, interagire con la libertà con cui siamo sempre stati abituati. Siamo stati cresciuti e abituati a vivere in un contesto diverso ed è naturale, comprensibile. Va bene sentirsi spaesati, va bene rimettere in discussione i propri obiettivi e cambiare rispetto a quella che è la direzione che la nostra vita stava prendendo precedentemente di per sé quindi è importante cercare di non paragonarsi agli altri ma soprattutto è maggior ragione cercare di non paragonarsi a quello che è l'idea che avevamo di noi stessi cercare di stoppare questo ragionamento naturale comprensibile che ha un suo senso ma cercare di interromperlo cercare di porre un filtro in cui non sia così automatico così necessario ma si possa invece per quanto possibile fare un passo indietro e riconoscersi il diritto a essere semplicemente se stessi senza questo forse bisogno di essere qualcun altro di essere di più di essere arrivati chissà dove in qualche modo significa un po un fare un esercizio di, di gratitudine rispetto a quello che si ha senza ehm, dover per forza aspirare e desiderare qualcos'altro riuscire a trovare un certo grado di soddisfazione nel fatto di essere arrivati adesso siamo a maggio 2021 essere ancora vivi ed essere pronti per il domani questo è un aspetto che prima di tutto sta a noi concederci per cercare di passare effettivamente da un modello di ansia da prestazione da pres da in cui bisognava fare, bisognava star dietro, bisognava eh, per forza sforzarsi il più possibile a cercare per quanto possibile invece di andare in una direzione diversa, di apprezzare la gioia e la felicità effettivamente di quello che sta connaturando la nostra vita. Nel caso in cui ci fosse un po' di confusione su questo, mi raccomando, cerchiamo per quanto possibile di non isolarci troppo, di cercare con gli strumenti che sono a nostra disposizione di costruire un passaggio in più e un collegamento con, con gli altri, con le persone che sono a nostra disposizione e anche se non ci riuscissimo va bene lo stesso. Nel caso in cui ci fosse bisogno mi raccomando ricordiamoci di chiedere aiuto e con questo diciamo è tutto in questa breve riflessione, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.